Ciao a tutti, come state? Il nostro solito post della diretta del martedì Anche martedì allora siete stati tantissimi eh, abbiamo insomma, raccontato anche questa volta tantissime cose Tra l'altro abbiamo parlato di fiere Visto che eh, insomma, la mia domanda era un po' legata alle fiere eh, Se vi piacciono le fiere, le fiere di settore Piuttosto le fiere dove c'è un po' di tutto dove poter comprare O se siete di quelli che in realtà si lasciano trascinare Ma non mi ne frega assolutamente niente Bene, eh, qualcuno di voi mi ha risposto come Rick che ama le fiere di settore soprattutto quelle legate all'auto e al vintage quindi alle auto vintage c'è chi come mega turista mi ha detto che per tanti anni invece lui ha fatto le fiere ma eh, non come spettatore bensì come colui che aveva il banco e che quindi vendeva articoli di tutto dai casalinghi al giardinaggio insomma un po' di tutto eh, abbiamo poi divagato in realtà perché eh, intanto eh, abbiamo parlato anche un po' di, eh, di cosa farete nel weekend visto che io eh, sarò eh, alla fiera della meccanizzazione agricola eh, da giovedì a domenica quindi 4 giorni intensi dalle 9 alle 19, anzi a proposito vi invito se volete venirmi a trovare ben volentieri, ci facciamo due chiacchiere, ci conosciamo, eh, dicevo una meccanizzazione per me che porterà via un po' di eh, effettivamente un po' di giorni, eh, e mentre qualcuno di voi invece mi ha detto che è lì, lo invidio perché verrei volentieri anche a mangiare da voi, insomma, eh, sarà, farà una cena con amici anni 70 eh, mi ha incuriosito tant'è che poi però mi avete anche eh, insomma dato eh, quello che è il, il menu proprio di questa fiera eh, di questa cena anni 70 e devo dire che era un menu molto molto molto interessante <ride> quindi spero vada bene ma eh, così come ehm, ho chiesto, eh, magari se eh, insomma, nella mail mi mandate comandata eh, così, la vostra serata eh, saremo, Sarò anche curiosa e appianerete anche la mia curiosità Così come eh, Super Falcotec che mi ha detto che sta organizzando un viaggio a Bucarest, E che sarà insomma... Verso fine marzo andrà tra i 7 e i 9 giorni, anzi chi volesse, insomma, lui ha dato anche qualche indicazione sul, diciamo così, sul percorso e tra le varie cose che andrà a visitare andrà a vedere anche il castello di Dracula. Ah, questo vi piace, infatti andrei in quel viaggio per vedere appunto il castello di Dracula, mannaggia! E poi, e poi che bello, parlavamo della festa del papà il 19 marzo da festeggiare come sempre e Magari siete papà anche voi quindi anche voi riceverete dei, ehm, diciamo così, dei regalini da parte dei vostri figli eh, La solita cravatta immagino magari che potrebbe anche non, non volercene più Non saperne più dove mettere Oppure qualcosa di più particolare perché vi conoscono bene e quindi sanno effettivamente che cosa regalarvi Nel frattempo... Ehm, che bello! Vabbè, a Ago ha corso ieri ha corso insomma arriva in al mare nei giorni scorsi perché faceva caldo, eh, e ha fatto 8 km. Io ho detto: ti invidio perché io cioè, non riesco a fare neanche 200 metri a livello di corsa, e, e quindi questo eh, sì, un pochettino diciamo, mi, eh, mi viene l'invidia perché invece riesce a correre però e comunque allo stesso tempo insomma si mantiene anche in forma. Peter invece comprerà un cucciolo di Beagle e eh, eh, ci aveva detto eh sì quindi non uscirò più ma perché? Anzi col cane cioè, si ha più la possibilità di uscire no? Eh, poter stare fuori all'aria aperta, eh, certo è che eh, eh, eh, essendo cucciolo assolutamente sicuramente uscirei tantissime volte questo eh, ne sono convinta quindi mettitelo pure in testa eh, che non sarai tanto in casa per quel momento Lì. E, poi, e poi che cosa abbiamo detto? Ah, abbiamo Alena ehm, invece aveva guardato uno speciale sui 40 anni degli U2 Ha detto che era stato un bello speciale, tra l'altro insomma eh, un gruppo geniale eh, E io ho fatto il paragone che anche la meccanizzazione compie 40 anni eh, Chi mi ha chiesto se non andavo a Reggio Emilia? Sì, ci andrò quest'estate eh, Chi mi ha chiesto se, tornavo a Roma? se andavo a Roma? Ci sono andata due anni fa, ci tornerò ma non so quando perché insomma adesso come vi dicevo inizia per me una, un periodo molto intenso dedicato alle fiere, legato alle fiere quindi eh, sarà diciamo così eh, difficile trovare anche un po' eh, diciamo il giorno da, eh, da ritagliarmi ecco per farmi qualche vacanzina però però però prometto prometto che in qualche modo insomma riuscirò a farmi la vacanza e a <ride> in qualche modo uh, venire a trovare anche qualcuno di voi Marcello invece verrà lui perché mi dice questo qui che cosa posso fare con il camper dalle tue parti bene io gli ho consigliato di andare nelle langhe e poi insomma soggiornare magari vedendo vedere la fiera della meccanizzazione chi invece e questo insomma lo ringrazio eh, mi porterà appunto anche un dolce eh, rumeno che abbiamo scoperto essere un dolce pasquale ma è in realtà è un dolce che si fa in casa ed è simile a un pandoro quindi ho detto bene se al mattino con un buon caffè altrimenti al pomeriggio per la merenda facciamo anche il, con il tè delle 5 che non va male insomma tutto sommato ci sta e ci piace eh, ci piace anche questo eh, e poi e poi e poi cosa avete ancora detto? beh poi Meganaturista, come sempre ci dà eh, diciamo così le sue indicazioni per il pranzo o, eh, che aveva mangiato praticamente avrebbe mangiato paella il dolce ecco era il NAC, me lo sono segnato e così almeno non, non mi perdo poi poi poi ehm a livello invece di, eh, diciamo così, di, di, di fiere, Meganaturista ci ricordava che domenica ci sarà la fiera di primavera a San Macario, in provincia di Varese, zona aeroporto di Malpensa, esposizione merciologica e mercatino di prodotti artigianali. Bello, questo eh, mi piace e eh, mi piace anche questa, questa fiera. In più, chi mi ha chiesto eh, magari se i trattori all'interno della fiera, insomma, si possono anche un pochettino come si dice ehm, brandizzare e quindi anche magari cambiare colore oppure se devono essere standard ecco come vi dicevo insomma se volete scrivermi a emma che ho Libro.it sicuramente porterò Le vostre domande Mentre racconterò la fiera della meccanizzazione E eh, cercherò di raccontarla anche a voi Quindi nelle eh, prossime settimane Che dire Con questo è tutto Come sempre vi ringrazio eh, Ci troviamo come sempre qui eh, Vi mando un bacio Un abbraccio e, e niente Se avete delle domande sulla fiera della meccanizzazione Iemakarivu1.it Ciao Alla prossima ciao.